Rington e Rose Leslie dal trono all'altare, non c'è una data, ma si sposeranno. Il tono di spade oltre i confini del set, nella vita reale, ha un lieto fine. Rington e Rose Leslie, Jones Nove e Gritte nella serie televisiva di maggior successo degli ultimi anni, potrebbero diventare presto marito e moglie. Anzi. Stando a quanto riportato dalla rubrica del Sun Bizarre, la proposta di matrimonio che lui avrebbe fatto a lei ieri sera sarebbe praticamente certa, come i sì di risposta della sua compagna. Non hanno ancora scelto una data scrive il tabloid britannico citando una fonte ma hanno comunicato a famiglia e amici di essersi fidanzati ufficialmente. La crisi e il ritorno di fiamma nel 2014 protagonisti indiscussi di una delle serie televisive più note al mondo, che nelle ultime stagioni ha fatto registrare record ed ascolti stratosferici in America, e non solo. Kit Ringaton e Rose Leslie si sono nuovamente fidanzati dopo una parentesi di crisi nella loro storia, risalente al 2014. Evidentemente aveva avuto il suo peso lavorare insieme sul set della serie e avere contemporaneamente una relazione. Elementi di vicinanza che, tuttavia, portarono proprio alla rappacificazione del 2014. Quando è iniziata la storia tra Ketarington e Rose Leslie? Ketarington e Rose Leslie ormai stanno insieme da 5 anni. Molto riservati sulla loro relazione, i due sono usciti definitivamente allo scoperto solo lo scorso anno in occasione dei Brit Awards. L'attore che interpreta Jon Snow ha rivelato in un'intervista a James Corden che la convivenza con Rose è iniziata solo a gennaio 2017. Dalla convivenza al matrimonio il passo è breve e sembra che il passo recente abbia convinto il re del Nord a fare la fatidica proposta alla compagna. L'amore tra Jon Snow e in game of Thrones. In Game of Thrones, molto prima dell'arrivo di Daenerys Targaryen, Ygritte era riuscita a conquistare il cuore di Jon Snow, conducendolo a rompere i suoi giuramenti da guardiano nella notte. Le cose, poi, non sono andate per il meglio, evitiamo gli spoiler per chiunque non abbia visto la serie, ma, al di fuori del mondo creato da George RR. Martin. Sembra che la vita di Rose segua una curva completamente diversa.